Allora, ora entriamo un po' in un... come mi alleno la paglia. Allora, qua facciamo un po' anche di... Eh, self torto, no? di un po' di dialogo interno, parliamo anche di questo, insomma, alla fine, alla fine effettivamente, effettivamente serve. Eh, subito magari no per gli allievi neofiti no però comunque eh, quando si tira la paglia si tende a, mm, a tirare per abitudine e a fare un, solamente ginnastica alla fine a tirare la paglia non serve assolutamente a niente se no ci mettiamo dei pensieri se non ci mettiamo della concentrazione su quello che dobbiamo fare per allenare poi il tiro vero e proprio quindi ha un senso solamente se facciamo le cose più o meno così se no uh, non ha un grande, un grande senso non, non ci pieghiamo a fare ci conviene magari a 18 metri mettere una visuale d'80 e tirare a questa visuale d'80 e cercare di mettere tutto nel giallo su una visuale grande allora nella prima fase alleno la tecnica nella seconda fase alleno la visualizzazione e le sensazioni psicofisiche ed emotive Mano dell'arco e rilassamento del polso, mano della corda rilascio, attivazione tension, tensione, allineamenti ed estensione della spalla dell'arco, tutte e tre insieme, ok? Questo può essere un esercizio da farlo a fare, comincio solamente a guardarmi la mano, o faccio 6-12 frecce, insomma. non è, ci perdo tutta la giornata, però tanto per, o anche alla fine dell'allenamento magari posso farlo, no? e poi di nuovo tutte e tre insieme. Tutte e tre insieme non lo faccio, ma vi consiglio come esercizio didattico da farlo fare comunque all'ambiente. Lascio il completo automatismo sul conscio gli elementi della prima fase. Inserisco una visualizzazione positiva e anticipo il tiro perfetto nella mia mente in modo del tutto conscio. Utilizzo il dialogo interno in modo semplice con parole chiave positive questo lo faccio sempre in gara io. chi mi vede in gara chi mi vede gareggiare lo percepisce immediatamente normalmente viene percepito come sbruffonaggine o come eh, boh questo è stupido ma no, non lo sentite di tutti i colori poi vedono che le frecce insomma, hanno, cioè, si è formata una macchia nera che culo che c'è No, invece no, invece io ci tengo molto a crearmi proprio una routine psicofisica eh, sulla linea di tiro, per questo aiuta tantissimo a superare le mie ansie. O chi non ha ansia, chi è un ghiacciolo, magari va lì, pam pam e le spara dentro, invece eh, chi, non ha, chi ha queste ansie deve crearsi una routine come abbiamo visto di autoconsapevolezza di autostima e un sacco di altre cose no? facciamo un esempio stupidissimo vedete queste due piastrelle queste due piastrelle qua allora camminando lo posso fare anche da occhi chiusi ok Anche tornare indietro e anche ad occhi chiusi senza nessun problema è vero? Sì. Quante probabilità ho, se non c'è vento, se non c'è nessuno che mi spinge, di andare oltre queste piastrelle camminando? Quante probabilità ci sono? Zero, nessuno. Non ci sono probabilità, se non ci sono cause esterne, se non è la mia volontà, la mia volontà è quella di stare tra le due piastrelle, ci sto, punto, benissimo. Adesso invece pensiamo che oltre queste due piastrelle ci sono mille metri di vuoto dov'è la differenza? Che solo nella mia mente e solo nella mia mente perché se nella mia mente io metto un prato fiorito anziché il vuoto assoluto io rifaccio esattamente le stesse cose di prima uguale, identiche la stessa cosa ovviamente questo è un paradosso molto grosso però mica tanto, perché poi chi fa alpinismo, chi fa sky, sky running, questo qua, eh, mette tratti fioriti. Ci sono corridori che sono andati da Cervigna alla cima del Cervino, la Cervigna, la cima del Cervino e ritorno in tre ore. In tre ore. Quando sono per salire, normalmente ce ne mettono. Due giorni, questo perché hanno, saltano di pietra in pietra come se fossero nel giardino di casa, e anziché il vuoto assoluto, c'è proprio lì. I golfisti fanno anche questo, questo ragionamento, è, è già codificato da tantissimi altri sport. No, quindi non ci stiamo inventando delle cose stranissime. Penso che anche al centro federale lo fanno. Quindi. Quindi, utilizzo il dialogo interno, semplice, con quello le chiavi così, sono forte, ce la faccio, so, so tirare bene, eh, trovate voi le parole che più vi convengono, ma lo dovete fare, eh. guardate che crederci è il miglior modo di riuscire, se io credo, se io voglio, se io voglio, mi metto nella condizione migliore, quindi io strategicamente mi devo mettere nella condizione migliore, non devo pensare, ma se... Sì, tanto non ce la faccio eh no, questa è la condizione peggiore in ancoraggio prima del rilascio mi immagino una perfetta espansione e mi concentro sulla muscolatura dorsale dopo essermi immaginato una perfetta espansione mi si forma realmente il perfetto arcotru dopodiché rilascio la freccia questo l'avevo già detto prima quando faccio la gara allora lo alleno lo alleno ancora adesso si cioè, allena è allenabile ed è una buona strategia. Probabilmente lo fate già inconsciamente, ma se non lo fate vi consiglio di approfondire la tecnica del self-talk. Il self-talk indica la tecnica basata sul dialogo interiore, con l'obiettivo di autoindurre autocontrollo, attenzione, autostima, motivazione e gestione ottimale delle proprie risorse. Permette inoltre di focalizzarsi sul proprio compito dominando gli stimoli esterni. Questa è la definizione del mental coach. Cosa diceva Buddha? Siamo ciò che pensiamo, siamo ciò che pensiamo. I nostri pensieri, la nostra costruzione della realtà influenzano inevitabilmente le nostre quindi la realtà, ricordatevi che la potete costruire voi, il subconscio non si rende conto del vero e del non vero, cosa ci immaginiamo è la realtà, cosa ci immaginiamo è la realtà. Funziona. L'atteggiamento positivo non arriva da sé, nasce da una consapevolezza, da un pensiero positivo che non è frutto del caso ma di un allenamento Aspetta al mental trainer strutturare un programma che sviluppi il pensiero positivo, impedendo che ansia, preoccupazione e tensioni possano influenzare la regola sportiva. Non è una brutta idea quella del mental coach. Ahimè, corsi col mental coach non ce n'abbiamo, non ne facciamo tante. Ma il problema è più a monte, non ci sono i mental coach è molto difficile trovarli eh, ahimè la charlanateria eh, cioè pullula se cioè cerchi su internet è pieno di pull. stage per diventare mental coach in tre lezioni eh, pull. e hey poi me, tutti sì. vendi, è pullula che... è è sì. proprio quello che ho visto è proprio quello che ho visto ahimè, ahimè. Quindi, eh, quindi che dobbiamo fare uh, studiare Studia, eh? ci sono libri, danno molte informazioni, eh, ci danno un pochino più di idee, basta poco, non c'è bisogno di fare training autogeno come quando si va, come fa Leclerc per guidare la sua macchina o faceva Gustav Teni in Ingemar Stemmer per oh, il broker adesso, no? Questo avverrà attraverso un percorso che abbia analizzato i pensieri dell'atleta prima, durante e dopo la gara, con particolare riguardo a quei pensieri che hanno accompagnato le sue migliori performance. Attraverso l'allenamento guidato l'atleta svilupperà un set talk sempre più funzionale. Questo è il compito del mental coach. Il mental coach ti deve guidare in, questa, in questo, questo labirinto. E non è una bruttissima idea a patto di trovare gente preparata. Quella del mental trainer è un efficace metodo per potenziare le proprie performance sportive, aumentando la propria resilienza e migliorando la propria personale esperienza di gara, permettendoci di avvicinarci maggiormente allo stato di flow, no? allo stato che ci piace. Vi ricordate quando avete fatto quella gara? Non so, le tiravo, mandavano tutte dentro. Eh, boh, non so perché... Questo, questo si chiama stato di flow, quindi stato di avere questo sentiero <coughs> guidato in cui tutto funziona alla perfezione, in cui è capitato una volta e come facciamo a farlo ricapitare con il sistema di psico. Come vincere ansia e la paura? Migliorare la percezione di sé attraverso la tipica. Il senso di autoefficacia semplifica la vita e influenza la riuscita. Questo è anche il compito dei mental coach, è quello di indurre sicurezza sulla nostra consapevolezza. Quindi mettere quel famoso prato fiorito al posto del burrone. Ma se non c'è un mental coach che fanno? No, ci sono, ci sono, bisogna solo trovarli. Il problema è quello, guarda, io ho trovato un mental coach straordinario ma sai dove? Al corso di mountain bike. Ma a me, nonostante la ciccia, ho fatto anche delle cose assurde. Eppure di cosa. Eppure discesoni, cose veramente brutte, solo vederle viene la paura. E guide che sei di, di, di, di coaching, di mental coaching, sulla mountain bike hanno risolto e mi hanno aperto molte porte su, sul tiro volante. Ma il mio matrimonio, se proprio c'è un metodo autodidatta per... No, io l'ho scoperto per caso proprio durante un, un corso avanzato di mountain bike. Peccato che lo psicologo, del.. Non, affidato, non faccia, perché io ho avuto modo di avere a che fare con lui e, è molto avanti anche nell'aspetto non tanto sull'atleta ma sul tecnico che gestisce l'atleta però non è fatto cioè al suo incarico federale ma non serve molto eh. servono queste piccole cose qua serve organizzare delle routine semplici eh, per fare queste cose qua quello che ho imparato in mountain bike era non avere paura a fare i discesoni eh, cioè capire che se andavo forte era meglio che andare piano cioè se andavo forte riesci se vai piano ti ammazzi esattamente il contrario di quello che era intuitivo poi mi sono ammazzato comunque lo stesso sì, due o tre volte due tre volte sì, più di due tre volte però, è oh, eh, così. Se non cadi mai è perché andavi troppo piano. ricordate questo, vale per tutto. Se non cadi mai è perché vai troppo piano. Bisogna superare i propri limiti, qualunque essi siano. Però, bisogna superare i propri limiti. Insomma, non cammino più. Però, però ho fatto le discese, cazzo. La percezione del mondo esterno La percezione del mondo avversario Campi di gara, eccetera Non è una passiva rappresentazione della realtà Ma una conseguenza del lavoro Di costruzione del vostro cervello Vedere per credere Ma la nostra mente non è in grado di farlo La nostra mente non è in grado di percepire Oggettivamente cosa sta accadendo I neuroni deputati all'esterno sono pochissimi. Tutto, sono pochissimi, tutto il nostro apparato eh, mentale, il nostro sistema nervoso centrale, il 99% è per far funzionare quello che sta dentro, quello che sta fuori è un continuo aggiustamento, ma blando, eh? ecco perché l'essere umano è facilmente manipolabile, perché c'è poco che interagisce con l'esterno, L'idea umana, lo vediamo con i cani, che sono più o meno come cervello con gli umani, più o meno, così, sono facilmente manipolabili. ma Lo stesso sono le persone, e infatti, lo vediamo. La mente, formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata, deve prima credere per creare l'esperienza, Solo se si comprende ciò che ci vede, lo si può percepire, altrimenti non lo si vede. Se vuoi cambiare inizia facendo finta che sia così, questo faciliterà la tua immaginazione che genererà consapevolezza, che ti porterà ad essere il centro della tua nuova realtà. Devi immaginare. Qua si vince con l'immaginazione, prima si vince con l'immaginazione, poi incredibilmente la realtà sarà uguale all'immaginazione. La passione è la migliore motivazione, la forza di volontà alimenta la dedizione, certi meccanismi mentali favoriscono un potenziamento della forza di volontà che alimenta la dedizione riconvertendola in passione. Questo è il meccanismo che porta alla motivazione per poter fare qualcosa che ci piace, no? Lo stato mentale definisce la realtà, l'osservato dipende strettamente dall'osservatorio. La mente continua a cercare di prevedere gli eventi futuri mentre ciò che accade realmente le indica ciò che avrebbe dovuto prevedere. Quindi una continua, i nostri neuroni pre preposti a quello che accade intorno a noi, altro che Matrix, siamo messi in peggio di Matrix, continua a prevedere ciò che dovrebbe accadere, il cervello cerca continuamente i confini delle aspettative mentali in modo che le previsioni future siano più accurate e precise, tutto qua, funziona così il nostro cervello, quindi tanto vale utilizzare l'immaginazione per creare la realtà, Fate chi sogna ad occhi aperti è un vincente, ricordatevi, Il cervello funziona come un singolo evento funzionale, sono pochi i neuroni dedicati al mondo esterno e sono adibiti all'emulazione della realtà e alla continua verifica dell'affidabilità delle sensazioni. Tutto qua, molto semplicemente. Quello che vediamo, percepiamo, potrebbe anche essere tutt'altro, perché non sono altro che impulsi elettrici che, noi, che il nostro cervello, boh, non sappiamo come stia riconvertendo. Tanto è molto accreditata, si sta accreditando sempre di più la teoria del, dell'universo holografico. Che l'universo sia assolutamente bidimensionale, non sia tridimensionale. Questo risolverebbe tantissime Non so se è di fisica, mi piace la fisica. Chi gli piace la fisica, alza la mano. Nessuno vabbè c'è il problema di unificare la meccanica e quantistica con la meccanica classica del macroscopico col microscopico e si risolverebbe tutto se l'universo fosse bidimensionale allora a quel punto si risolverebbero tutti i problemi e quindi la, il tridimensionale è solo un effetto della nostra mente che preferisce eh, che tutto sia beh Matrix l'hai visto no? guarda che Matrix è fatto lui. Poi oh, è fatto molto bene, ma in effetti è tutto è bidimensionale, Funzionerebbe anche l'omeopatia molto questo E la Terra sarà in grado. <ride> Grazie per l'attenzione. Vabbè, mi sono volti qua, eh? Un po pochino Però sì. sì. Però guarda che è una teoria che si sta accreditando sempre di più. Cerca su Google Universo Olografico, no, non è che ne parla eh, Pinco Pallo, ne parla, non so, Medio Baldi per esempio, che è un grande astrofisico. Si, visto che usciamo un po' dalla nostra popolazione, a vedere, per alleggerire anche un pochettino la fisica quantistica per alleggerire. Comunque non è molto semplice, questo discorso. No, non è semplice. No, che non, è non siamo in grado di trasferirlo. no, ma l'ho detto prima io vi eh. sto portando a conoscenza che c'è questo livello di apprendimento e di didattica importante io non sono mental coach lo dico, serve il mental coach possibilmente affidabile che sappia innescare questo percorso questo è quello che dovete sapere e vi auguro di poter fare. Con un mental coach affidabile, con un mental coach che possa aiutarvi perché sono cose che servono. Cioè, non sono cose che sono sicuro che servono, perché in tantissimi sport vengono utilizzati. Tantissimi, dimmi, se uno non trova il mental coach, ahimè, ahimè, anche perché, anche perché vuole 200 euro l'ora più o meno esatto, cioè, brava e io ho pratico mindfulness se sì. il soggettivo se lo erano da consapevole certo, mio, certo. Tanto, tanto certo brava mi ero dimenticato certo. basi, io, poi non so cosa hai rispetto alla mindfulness ho detto che basta veramente poco per il più con no, l'altro non dobbiamo scelverarci no, tanto no, però convincerci i di mindfulness che convincerci su questo però dobbiamo poi essere convinti no? convincere che credere è conveniente dobbiamo essere convinti che credere è conveniente io faccio mai e ti cambia la vita perché c'è velo fatta al passato e al futuro mai comincia a cambiare comincia a dire no io devo essere adesso noi tra un minuto già sapete già e se ne andate, poi presenta un naturale. È un, è un certo. po' quello che si dovrebbe fare. Si dovrebbe fare sì, sempre. Certo. No, sì, sì, è, è il pensiero positivo. Ma allora. sai quanto è poco utilizzata questa? Io cerco di, di farlo con ragazzo, giusto? Pensa. Eh lo so, se però è un po'. E faccio schifo a tirare. Ma anche la domanda non devo sbagliare cervello non ti riconosce il nome, quindi tu percepisce e devo sbagliare, invece devi tradurlo in un pensiero positivo. Ecco, hai colto un, un, un, un elemento importante perché nel corso degli istruttori si dice sempre non dite le parole negative, dite le parole positive, però senza spiegare bene questo fatto. Io agli istruttori vorrei spiegare molto bene, cioè vorrei che agli istruttori fosse spiegato molto bene... Perché devi fare questo? In che dimensione devi fare entrare tutto il tuo lavoro perché avvenga nel modo giusto? E questo non viene assolutamente fatto. Viene detto così come, come dire delle date di tre battaglie. E basta. E non siamo minimamente convinti. Quando io, io dico che dobbiamo convincerci che la, la realtà la creiamo noi e che quindi credere, fermamente credere, è estremamente conveniente, per vincere e non convinco nessuno, convinco poca gente ad ottenere questo, questo atteggiamento mentale riguardo al tiro ma invece che che prendere, non te la puoi inventare così, non te la puoi inventare, eh, quindi leggere, ci vogliono delle tecniche anche per arrivare a un certo <ride> sbaglio di concentrazione, di, di forza per così, però già c'è un'ora per tirare eh, tre tre, tre. E già gli strappi queste ore? Eh, eh, solo che c'è un il piano adesso c'è un minuto e mezzo. Non devo dire come fai, è concentrati, è con sapere di andare a fare. allora mia se era una manovra pubblicitaria per trovare chi è di uno sicuro Mi fa tornare il mio a perdere sai più dove è passato la perché non riesce a mandare il messaggio era aperto a 35 coppie 34 era tutti da con l'arco una era cram maga ma aveva mai sala ah. <ride> quindi eh, sì uscire, uscire nell'argomento eh, la mente è veramente difficile ricordatevi che siete quel pesciolino che deve andare alla boccia grossa